benvenuti in minecraft varietà un mondo pieno di livelli diversi e molto divertenti questa nuova serie è come una serie di compilation di miei video brevi di minecraft per esempio tiktok o shorts siete pronti a divertirvi lascia like o iscriviti al canale o attiva la campanellina Iniziamo subito con minecraft varietà e questo dovrebbe essere l'indizio numero uno Allora qua c'è la ricompensa che possiamo prendere però qua sopra ci sono gli indizi e quindi noi dobbiamo leggere gli indizi Allora praticamente qua sopra dice l'azzurro è bello ma il giallo è l'inizio Ok quindi praticamente dice che il giallo dovrebbe indicarci Facciamo l'inizio, dovrebbe essere l'inizio Quindi, se andiamo da questa parte Prendiamo questo libro qua Perfetto, ok, dice Il sole giallo ti indicherà la via <ride> Va bene, ok, grazie al cavolo Cosa vuol dire questa cosa? Il sole, beh, il sole sarà in cielo E io immagino che dobbiamo andare Proprio da questa parte qua Verso la via, diciamo E devo dire, mi piace molto Esatto, esatto mi piace questa cosa, non lo so, a me piace molto questo, questo video. Scrivetemi nei commenti se vi piace questa tipologia di video, sì o no. È semplice, basta scrivere sì o no. Oppure, ehm, se volete, lasciatemi like, oppure dislike, oppure se volete iscrivetevi al canale o attivate la campanellina, insomma, quello che volete. Come il rosso è la chiave per il nostro corpo, così indica la vitalità e la strada prosegue. Ok, non so chi sia stato a scrivere questi consigli, questi indizi, però... Mm, ok è molto strano devo dire allora praticamente mi sta dicendo che il rosso è la chiave per il nostro corpo cioè nel senso sarà il sangue no perché sapete che il sangue è rosso e quindi dato che indica appunto la vitalità e la strada indica la strada quindi immagino che qua il rosso concreto cerca un concreto ok questa cosa non l'ho capita cosa vuol dire il rosso concreto ma che caspita vuol dire raga devo cercare un concreto ma cosa vuol dire no ti prego adesso iniziano le difficoltà allora eh, questo è un problema dobbiamo risolverlo come com che possiamo capire cosa vuol dire questa cosa è un concreto è un colore concreto cosa vuol dire un concreto cosa... oh mio dio allora io immagino allora quella là. l'unica idea che mi sta venendo in mente è questa quella roba lì ragazzi quella roba lì che vedete là è concrete si chiama concrete in inglese Dovrebbe essere tipo terracotta In italiano non lo so Comunque dovrebbe essere concrete E quindi secondo me magari Dobbiamo cercare della concrete È l'unica cosa che mi sta venendo in mente Che mi è venuta in mente Ma non ne sono affatto sicuro Cioè nel senso potrebbe essere come potrebbe non essere Cioè è una cosa che non, non sto capendo molto bene Cioè come funziona sta roba Dobbiamo magari cercare della concrete Ma non lo so se ci cioè, stiamo barcollando nel buio letteralmente Cioè magari dobbiamo non lo so Ok, questa cosa, ok, perfetto. Mamma, mia, quanto siamo bravi! Quanto siamo bravi! Sono troppo contento. <ride> Scusate, sono impazzito leggermente, ma perché sono. ma quanto siamo intelligenti! Noi qua siamo aperti di mente e pure intelligenti. Un gruppo di amici bellissimo. Vediamo un attimo. Cosa che mi dice? Complimenti. La cassa giusta è nella concreta azzurra. Ok, perfetto. Quindi abbiamo trovato l'indizio, è nella concreta azzurra. Ok, in teoria, se apriamo questa giusta non dovremmo morire. Quindi. Esatto, era la concreta azzurra ah, Siamo bravissimi, ma cioè Mi piace questa, questa tipologia di cosa Abbiamo guadagnato questi tesori Ora direi di mettere i libri qua dentro E passiamo al prossimo Benvenuto nella costruenza Costruiscimi una casa carina in due minuti Ma tu sei fuori di testa Quindi dobbiamo andare in creativa, giusto? Ok, via, ok, creativa Allora, Quindi praticamente dobbiamo costruire una casa in due minuti Prendiamo il timerino qua sul nostro cellularino, andiamo sull'orologino e quindi appena facciamo partire il timer Ah, via, partito, partito, via, via, via, via. Ok, allora adesso dobbiamo prendere tipo uh, del legno, quindi tipo dei log così, ok, perfetto. Magari anche questo che potrebbe essere carino. Anche queste so che sono molto carine come cose. Eh, mi sto impanicando, raga, aiuto. Uh, eh, però prendiamo anche un po' di legno, che il legno serve sempre. Sapete che il legno è molto utilizzato per costruire le casucce carine e carucce. Allora, praticamente com'è che possiamo fare così, io immagino? Così ok poi dopo uh, non è che sia molto grande quindi l'unica cosa che mi viene da pensare è che potremmo fare una casa a due piani quindi magari questo è il primo piano no no no non così basso non così basso un, un altro più in alto tipo un po' più in alto così adesso facciamo così e quindi questo dovrebbe essere il piano 1 il soffitto e tipo da qua sì, chiaramente si chiaramente si esce mancano un, manca un minuto raga eh Okay, um... <laughs> Ok ok tranquilli ce la, ce la possiamo fare te, non, Io mi sto impanicando come ben sentite Perché non so se riusciamo a fare questa cosa Non so nemmeno cosa succede Cosa succederà se poi non riesco a fare questa cosa Cioè mi esplodono male probabilmente Non dobbiamo farci esplodere da, da, da queste personacce Però praticamente faccio così così ok perfetto Qua c'è la porta Tranquilli che ce la facciamo Cioè nel senso ce la possiamo fare assolutamente no? Io non sono molto bravo a costruire perché non costruisco tanto su minecraft Però uh, insomma Cioè nel senso spero di, di di riuscire assolutamente nel mio intendo magico. Adesso prendiamo la door. Io prendo sempre questa come dor perché è la più caruccia, no? Come ben, ben potete vedere. Ok, adesso prendiamo un po' di um, glass, perfetto. Molto bene. La glass è perfetta. Così adesso se sentite che io sto parlando così, è perché sto cercando di preservare la mia eh, bellissima gola. <gasps> chest Just... no no no raga eh, sei minuti sei secondi sei minuti eh, va bene così bad bad bad bad, bad bad bad bad questo va bene va bene eh, è finito il timer porca puzzarda ok um, credo che valga Vale, no, dai, una casuccia, oddio, non è che sia casu così caruccia, però, insomma, cosa volevi che ti costruisci in due minuti, cioè, tu sei fuori di testa, cioè, proprio, ma, sto, chi è quello che ha fatto il, il sto robo qua, cioè, fuori di testa? Vabbè, passiamo al prossimo! E mangiandomi una mela d'oro, qua c'è scritto benvenuti nella caccia al tesoro, indizio 1, i fiori sono ottimi consiglieri! Ok d'accordo i fiori sono ottimi consiglieri ma innanzitutto devo prendere questo coso E questo coso a quanto ho capito credo mi servirà per guardare nella giusta direzione per trovare dei fiori Tipo là ci sono dei fiori ma non vedo niente Secondo me appunto devo andare a trovare appunto dei fiori dove magari potremo trovare determinate cose Tipo cioè magari possiamo trovare tipo i consigli perché appunto questa è una caccia al tesoro Quindi per trovare il tesoro cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare indizi Tipo no. Cioè, non so se è stato abbastanza chiaro come cosa, secondo me. Sì, cioè nel senso, sapete no, come funziona le cacce al tesori. Ci sono degli indizi. E quindi chiaramente dopo gli indizi ci sono determinate. Mm, determinati tesori che possiamo trovare. Quindi adesso. I fiori spero di trovarli Al più presto anzi se andiamo su un alto piano Nel senso se andiamo sopra Magari riusciamo a trovarne alcuni Perché eh, riusciamo a vederli appunto Riusciamo a vederli meglio E quindi mi sa che lì ho visto qualcosa E infatti Ma quanto siamo bravissimi Indizio numero 2 La concrete ovunque Non è vero ok allora non ho capito l'ultima frase infatti cioè in effetti non è vero non è vero che la concrete ovunque dove caspita la vedo non la concrete loro cioè sono fuori di testa però praticamente salendo magari su un albero io posso... ah no ma è lì ok va bene la concrete è questa qua perfetto quindi dobbiamo andare da questa parte e magari da questa parte possiamo trovare altre cose comunque siamo molto fortunati che abbiamo preso la mela d'oro cioè devo dire wow wow wow <ride> oh, wow allora praticamente, eh, dobbiamo andare da questa parte, ok, perfettamente E infatti là sopra vedo tipo un cartello, ok, allora Andiamo là sopra e sinceramente io non so nemmeno cosa aspettarmi Perché, cioè, nel senso, qua magari tipo mi, mi, mi ammazzano ma perché Tipo adesso se cado giù, dovrebbe essere la mia fine, no? Indizio 3, guarda giù, ok <ride> Perché dovrei guardare giù? Cosa vuol dire guarda giù? Ok, vedo che lì c'è una cassa, va bene. Ok, scendo. Beh, devo dire che mi piace molto come caccia al tesoro. E poi queste scale, cioè, secondo me è molto... Non l'ho mai vista su YouTube Italia. Beh, me, a me piace. Che strano, comunque non c'è niente qua dentro. Schifosi! Ah, oh, il crampo. Ed eccoci qua nella battaglia maiala. Ma chi è stato a dare i nomi a ste, a ste cose qua strane? Allora, praticamente entriamo nella battaglia maiala Ovviamente a quanto si ehm, può ben capire, chiaramente, si devono uccidere i maiali entrando dentro qua ehm, Ora abbiamo l'armatura inederite, come ben vedete, ma secondo me sono tre maiali Guardate che difficile Eh, eh um, aiuto, aiuto Io direi di ammazzarne uno da qua, infatti mm, Non è che sia molto assicurante questa cosa Rassicurante, Anzi Oh mio Eh no No no no no no Lei sei fuori vero? Non riesco nemmeno ad entrare E quindi Dai però che pappole Scusate posso entrare dentro? Ok grazie grazie Almeno ospitatemi Siete carini con me Perché sennò poi dopo io piango Oh mio dio È stra difficile raga Però Mamma mia Ce la sei cavati, Devo dire è stato un pochino difficile ovviamente sono dovuto eh, andare in creativa per risalire qua sopra perché mi hanno buttato giù cioè sta roba non, non, non l'avevo minimamente compresa io non mi immaginavo mai nella vita che mi potessero buttare giù giù nel senso sti qua sono fuori di testa eh ma sono fuori di capoccia ma sono fuori da ogni logica ed inimmaginabile logica ovviamente c'è il prossimo indizio però intanto abbiamo preso i nostri bellissimi 64, eh, 60 diamanti bene la caccia all'oro è il nostro prossimo livello Bene, sto iniziando ad avere un po' di loot qua e direi che è molto carina come cosa. Allora praticamente dobbiamo fare appunto la caccia all'oro. Quindi immagino dobbiamo prendere questi blocchi d'oro che ci sono qua. Tipo. Quindi qua ce n'è uno. E possiamo usare il nostro spyglass per appunto spiare. Vedete qua? Molto lontanamente. Quindi andiamo forza miei prodi avventurieri. Chissà che cosa ci sarà alla fine di questa caccia all'oro. Guardate che è anche abbastanza difficile andare qua in giro. Trovare tutto l'oro del mondo che c'è, che non c'è. Cioè nel senso... Effettivamente è un po' complicato E sinceramente non so nemmeno come salirci qua sopra Cioè guardate qua, cioè è pazzurda come cosa Come faccio? Ce l'abbiamo fatta Siamo saliti qua sopra Ok, perfetto, molto bene Adesso andiamo al prossimo, ok, sono tutti vivi Vedete? Allora, lì ce n'è uno Io immaginavo di andare a prenderlo Da qua, così Dobbiamo anche stare un po' attenti eh, Perché mm. E eh, diventa un po' complicato, no? Se vedete, cioè nel senso Potremmo perdere i cuori, la vita. E non va bene giustamente perdere la vita, perché la vita è l'unica cosa che abbiamo. Comunque, vabbè, non, non c'entrava niente, però eh, non so perché mi, eh, mi sono ricordato di New York. Cioè, sarebbe proprio bello lavorare tipo a New York. No, a me piace New York, a voi piace New York. Scrivetemi nei commenti se a voi piace la città come New York e se, se voi ci vivreste lì dentro. È molto misteriosa e bella. Mi piacerebbe. Andiamo avanti. In teoria dovrebbe mancare ancora un livello Un livello oltre a questo Quindi credo Non ne sono certo Magari mi posso sbagliare Però andiamo da questa parte perché ovviamente possiamo scendere Naturalmente, Possiamo andare a prendere ogni cosa Ok qua ce n'è un altro Perfetto ce l'abbiamo fatta um, Dove è il prossimo Ok da quella parte Là c'è pure la cesta Quindi là praticamente andando da questa parte qua In teoria dobbiamo trovare Um, e la strada giusta per percorrerla E quindi per poter trovare il tesoro Che ci offrirà Alla fine di questo percorso Anche perché c'è una cesta vedo Quindi in teoria dovrebbe essere anche buono Ovviamente prendiamo un po' di terra Perché la terra ci serve Perché dobbiamo salire là sopra l'albero Ok grazie mille Qua così così, Perfetto Molto bene Cos'è che dice il cartello uh, Complimenti scemo Scusa ma come ti permetti ma Io veramente ma non so Cioè veramente ma mi sta sul caspito <ride> Per non dire qualcos'altro Perché potrei dire qualcos'altro Ma andiamo al prossimo Ho mangiato un'altra mela d'oro e qua c'è scritto Vola e io volo Che figata volare Trova le elitra uh, Vai dove tutto è iniziato ok perfetto Schifoso scurreggione maialone eh, Effettivamente sei un maialone quindi ti odio Ma no, non è vero scherzo non odio i maiali Però mi servirà per il cibo Dovendo avere delle elitra e ho capito, ma come? Dove? Cioè, co come sono queste litre? Sono messe in un time frame? Sono messe in una cassa? Dal modus operandi che di, di questo, allora, diciamo dal modo in cui è stato progettato anche questo, um, questo Minecraft varietà. Secondo me, si trova in una cassa. Quindi dobbiamo aguzzare gli occhi per trovare una cassa. Però, praticamente, eh, devo trovare questa cassa perché, secondo me, mm, mm, un po' difficile da trovare in. Eh. Cioè, nel senso è un po' complicato per, eh, Ok stiamo eh, camminando da mezz'ora però comunque non è normale questa cosa Cioè dobbiamo trovare Qua ci sono dei fiori delle cose ma magari ci possono indicare la strada Alberi Solo alberi Ok qua c'è una cassa e secondo me qua dentro c'è l'elitra Beh era prevedibile relativamente prevedibile Ok perfetto Ok quindi posso mettermi l'elitra addosso e volare all'inizio giustamente Quindi um, così Perfetto e sorvolando tutto questo posto perché io so dove si trova l'inizio, credo lo so giusto Ok qua c'è il posto vedete qua c'è la concrete e vedete stiamo ripercorrendo all'indietro tutte le cose che abbiamo già fatto guardate Qua c'è anche la caccia al tesoro Qua c'è la casuccia e poi qua in fondo c'è l'inizio dove tutto è iniziato bello e beh è stato bella come cosa e abbiamo finito il nostro Minecraft varietà ragazzi quindi uh, mi raccomando lasciate like se volete oppure iscrivetevi al canale oppure commentate con uh, firework tipo razzetto se volete ciao